Bene, ora che abbiamo visto come possiamo fare aprire e chiudere una porta perpettiamo anche la possibilità di aprire la porta se e solo se abbiamo una chiave a disposizione quindi nascondiamo la chiave da qualche parte, quindi immaginate una scena complessa e noi per il momento facciamo vedere la chiave che è, prendiamo Se vuoi su search cerchiamo ok e prendiamo la chiave e la mettiamo da qualche parte ok questa è la chiave che dovrebbe consentirci di eh, aprire la porta quindi a questo punto la, la cosa che dobbiamo fare è fare uno scripting che permette di tanto mettiamo abilitiamo la chiave nello scripting fatto e poi diciamo che quando clicchiamo la chiave eh, ce, ce, ce ne impossessiamo in qualche modo quindi ce l'abbiamo e se ce l'abbiamo la porta invece per presso di chiudere si domanderà se abbiamo la chiave e quindi come facciamo a farlo? quindi sicuramente andiamo in codice facciamo un evento che è... mettiamo praticamente anche qua il non la porta, mettiamo la chiave quando la chiave è cliccata ci domandiamo se eh, anzi più che domandarci dobbiamo far sparire la chiave e informarci che abbiamo la chiave a disposizione quindi dobbiamo avere una variabile che eh, contiene praticamente l'informazione se abbiamo la chiave quindi la chiave facciamo uh, o chiamiamola uh, key okay, key okay, la mettiamo uh, no nel senso che non ce l'abbiamo inizialmente, no? quindi a questo punto eh, diciamo che se eh, clicchiamo la chiave, eh, dobbiamo far sparire, abbiamo detto, la chiave. Quindi dobbiamo fare un'operazione eh, sugli item, credo che si fa. Che si fa, vedete, delete key. Quindi quando gli clicchiamo sulla chiave, facciamo cancelliamo la chiave in più dobbiamo uh, impostare la variabile, proprio questo: qua, set variable ctrl c, mettiamo qua ctrl v, e gli mettiamo set variable uh, uh, k, tu uh, uh, abbiamo detto no, e gli diciamo yes, parliamo in inglese, no? Quindi a questo punto quando clicchiamo la chiave, sparisce la chiave, ce l'abbiamo effettivamente, e quindi possiamo dirgli alla uh, nostra porta di reggire i comandi se solo abbiamo la chiave, no? e quindi dobbiamo metterci un if, quindi mettiamo un if dentro la, qua, dentro la, dentro la porta, quando clicchiamo, e gli mettiamo l'altro if che abbiamo messo prima, tutto dentro la if di questo, e però in questa if dobbiamo domandarci se abbiamo la chiave, quindi andiamo a prendere praticamente il, la variabile che si chiama chiave, e ci domandiamo se è yes. Allora se è yes, allora reggiamo e facciamo quel lavoro che abbiamo fatto vedere nel filmato precedente, che vuol dire che eh, riusciamo a lavorare in questo modo solo se eh, abbiamo la chiave. Okay? Ehm, in realtà poi vedremo che magari conviene dirgli che se non abbiamo la chiave, allora aspettate che però ho sbagliato qui, devo dire if door uguale closed perché avrei dovuto scriverlo sopra. Eh? Quindi questo qua è a posto, quindi è qua che dobbiamo mettere la chiave. Quindi dobbiamo mettere questa qua sopra. Ok. If, quindi mettiamo if key uguale. A, qui dobbiamo metterci una variabile anche qua esattamente come abbiamo fatto prima. Quindi prendiamo questa e la mettiamo qua al posto di questa. If key uguale a yes. Mm e quindi mettiamo ancora l'uguale, Ok, a questo punto direi che potrebbe funzionare, okay. Quindi cosa succede? Vediamo se funziona, quindi facciamo il play della nostra scena, eh, vediamo un po' anche quali sono le... vedete che la chiave ce l'abbiamo qua, mm. eh, quindi vediamo se cliccando la chiave, dovreste vedere che compaiono i caratterini, infatti vedete che sparite la chiave, e la variabile ok è diventata yes, a questo punto posso andare e, eh, e teoricamente se faccio clic si apre la porta e si chiude. Se però eh, facciamo rigirare il programma senza aver preso la chiave, quindi facciamo un bel play senza aver preso la chiave, ci avviciniamo alla porta, se facciamo clic vedete che la porta non si apre e se facciamo il debug vediamo che quando clicchiamo Vedete che compare il trattino, c'è cioè il vincolo, c'è cioè, cioè, ifkay eh, e quindi sappiamo che praticamente non passa oltre questo, questo ostacolo. E quindi a tutti gli effetti abbiamo fatto un primordio che qui di Escape Room in cui per poter entrare e poter andare al passaggio successivo dobbiamo avere trovato la chiave da qualche parte. E questo è tutto.